Hai fatto attenzione prima di attraversare la strada? Fai ballare l'occhio. Vai così mettere le Che te lo dico a fare? Già sai quello che devi fare. Non farlo per me, fallo per te. Perché un giorno potresti trovare il tuo socio in affari, oppure, peggio, la tua compagna, che ti dice una cosa di questo tipo. È meglio che spartiamo sulle capre. Spartiamo. Dividiamo? Su. Sopra, le capre. Non ne facciamo una questione di lana caprina. Di lana caprina? La capra non fa lana, lo fa solo la pecora. e Quindi lana caprina è come dire qualcosa di, di artificiale, di, di inventato, di, di non esiste. Ok, la lana caprina è chiara. Ora vediamo come possiamo usare il potaverb. Spartiamo su le capre. Può essere usato in senso aziendale. Uè, oui, bel Stai calmino con la carta di credito aziendale, altrimenti è meglio che spartiamo sulle capre. Può essere usato in senso narrativo. Ti ricordi Francesca e Paolo? Si sono spartiti le capre. Può essere usato in senso familiare. Devo spartir sulle capre con fratelli e sorelle il prima possibile spartire sulle capre significa dividere i beni ma anche lasciarsi definitivamente eccotelo in lingua originale sparti su le capre nel bergamasco sparti ho i capre siamo certi, amico milanese, che al briefing dei soci di domani potrei usare l'efficacissimo potaverb Uè, oui, se non ci diamo una regolata entro Pasqua a spartire sulle capre è un attimo. Donaci un like e facci sapere com'è andato il briefing. Ciao, vado dall'avvocato per spartire sulle capre.